Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao carissimi, ecco la nostra puntata, l'ennesima puntata sulle curiosità bibliche. Oggi andremo a vedere qualcosa di un pochino difficile, ma sono ormai tanti anni che ci seguite e per chi è arrivato soltanto adesso lo ringraziamo, lo salutiamo, gli chiediamo perché per noi è importante avere un'iscrizione e quindi potete tranquillamente mettere sotto il sia il, il like e l'iscrizione attivando la, la campanella poi se volete anche partecipare ai nostri corsi degli, di tanti che affezionati follower che vogliono fare gli approfondimenti attraverso la piattaforma per abbonati youtube potete tranquillamente farlo qui in fondo abbiamo anche la possibilità anche di darci una mano l'argomento è semplice noi abbiamo una eh, perorazione, ma usare dice è quasi un alacà, un comando che l'Apostolo Paolo riferisce e propina ai filippesi. Guardate che dietro la frase che leggeremo, una frase piuttosto pesante, anzi, direi più di un versetto, dietro si nasconde qualcosa di estremamente alachico, di estremamente forte, di estremamente piantato radicato nella tradizione rabbinica dei figli di Israele Filippesi capitolo 4, versetto 8 abbiamo tutte delle esortazioni chiaramente alla chiesa di Filippi ma sentite cosa dice in conclusione fratelli tutto ciò che è vero, nobile tutto ciò che è giusto, puro tutto ciò che è degno gradito ciò che è lodevole e se c'è qualche virtù e qualche lode, queste cose pensate, cogitate, pensate, cogitate, considerate. Anche le cose che imparate, avete imparato da me, anche quello dovete mettere in pratica. Ciò che avete ricevuto, ciò che avete udito e visto da me e il Dio della pace sarà con voi. Sembra una parentesi normale di una conclusione. Immediatamente precedente ai ringraziamenti e perché no anche ai saluti finali in realtà ecco la curiosità noi abbiamo qualcosa di molto molto molto più serio i nostri follower sanno che specialmente studiando il canale di, della playlist su soteriologia che tantissime volte quando trattiamo di argomenti alachici presi nei Vangeli, presi nei, nei testi cumranici, presi nelle lettere pauline, presi anche nella immensa letteratura eh, della talmudica, specialmente quella della Mishnah, testi addirittura anteriori di secoli, pronunciamenti di grandi maestri o di grandi scuole, precedenti agli, agli eventi del Nuovo Testamento, tantissime volte scopriamo veramente delle pietre preziose. In questo caso l'Apostolo Paolo fa riferimento a, a diciamo, una Mishnah molto conosciuta e che è stata rubricata esattamente nel Trattato di Kelim, nel Trattato di Kelim 25, 9. Cosa dice il Trattato di Kelim che poi viene riportato anche nel Trattato di Kidushim al capitolo 3? E dice esattamente così, parlando degli utensili, delle cose che si devono usare per vivere, si dice che tutti gli utensili sono adatti a diventare impuri attraverso il pensiero attraverso il pensiero mentre non escono dal loro stato di impurità se non attraverso una modifica concreta degli oggetti e continua un'azione o un pensiero è in grado di modificare lo stato che deriva da un'azione e quello che deriva da un pensiero anche se un pensiero non è in grado spesse volte di modificare né un'azione nemmeno un altro pensiero. Sembra una cosa un po' difficile, ma in realtà è questo il modo con il quale si ragionava all'epoca di Gesù e all'epoca dell'Apostolo Paolo. In ogni caso, il, la base del ragionamento è questo: il pensiero è omologato a una dichiarazione verbale, perché può essere un pensiero espresso o un pensiero inespresso. Bisogna vedere. In che grado si potrà poi applicare nell'atto pratico e comunque è una cosa che sapete noi diciamo che a volte pecchiamo o ragioniamo pecchiamo in pensieri parole e opere ma anche in pensieri il pensiero quindi ha la capacità di modificare la purità o no dell'oggetto a cui va a inerire che è oggetto quindi del nostro pensiero che può essere materiale o anche ideale può essere una percussione, un evento o anche un'idea che abbiamo noi quindi di qui si deduce che nelle questioni dell'impurità siate puri, l'Apostolo Paolo fa sempre questo comando, siate puri, che non è una questione psicologica, è una questione estremamente pratica, siate puri, nelle questioni dell'impurità è sufficiente il pensiero, è sufficiente la disponibilità della persona a che una cosa diventi impura o che una cosa diventi impura, diventi pura o impura senza che si faccia nemmeno l'azione concreta vedete questa citazione presa anche dal trattato di Kiddushim ci fa capire che anche se come normalmente abbiamo considerato quando si parla degli oggetti e noi diciamo oggetti puri e impuri persone che noi consideriamo pure e impure azioni nostre che possono essere dentro di noi pure o impure pensieri puri o impuri questi hanno una valenza anche se non c'è più il Tempio, anche se eh, la normativa rabbinica da 2000 anni tratta questi argomenti e noi cristiani ci consideriamo giustamente slegati da tante ehm, leggi, tradizioni che i rabbini hanno continuato a portare avanti da almeno 150 anni prima di Cristo fino ad oggi, cambiando e modificando determinate situazioni, approfondendo anche determinate situazioni. E tante volte noi cristiani diciamo: Ma queste cose del pure e dell'impuro sono cose legate al Tempio, sono cose legate a un mondo che non c'è più, siamo sotto la grazia, e non siamo sotto la legge. E certamente questo è un versetto che è assolutamente vero: la grazia non è dipendente dalla, da, dalla legge di Dio, la grazia è grazia. Però poi dopo in pratica la nostra vita la dobbiamo vivere, quindi dobbiamo pensare a qualcosa. E l'Apostolo Paolo ci dice: tutto ciò che è in vostro, diciamo, in vostra facoltà, dovete metterla in atto. È un comando. E quindi tutto ciò che è vero, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è giusto e puro, tutto ciò che è degno di essere amato, gradito, sia virtù e merita lode, questi siano al vostro pensiero, siano presenti al vostro pensiero. Queste cose dovete pensare, cogitare, considerare. È un comando. Le cose, diciamo, da mettere in pratica. Tutto quello che avete imparato da me, dice, imparato da me, ricevuto e udito e visto da me, quello dovete fare e il Dio della pace sarà con voi. Quindi l'Apostolo Paolo non solo dice che l'oggetto può determinare, del tuo pensiero può, può determinare se la cosa è pura o impura, oggetto azioni per una situazione che, alla quale stai pensando, o una persona la puoi rendere pura e impura tu, per te, Addirittura Paolo dice, avete visto da me, avete imparato da me, queste cose che avete visto fare da me, come io agisco, come io penso, come io mi muovo, questo sia oggetto del vostro pensiero. Mi sembra un Alacà piuttosto pesante, ci sono almeno otto, forse nove comandi che Paolo ci dà, quindi non è una pia esortazione, non è una pacca sulla spalla, è una vera e propria serie di Alacà. Bene, se vi è piaciuto ed è stato chiaro il discorso, io vi ringrazio, vi prego se non l'avete ancora fatto di iscrivervi e se volete un servizio ancora più approfondito potete tranquillamente abbonarvi al canale per il modico prezzo di due caffè o tre caffè al mese, vi saluto e vi ringrazio e alla prossima, ciao!